Gormiti! Oh. Eccolo lì! Ma come facciamo a superare i cristalli? Lascia fare a me, amico! <susurre> Kawakai! Eh? Eh? Kawakai! Kawakai! Kawakai! Kawakai! Kawakai! Kawakai! Ciao, piccoletto! Ah? D'accordo, ho spaccato quella pietra luccicante! Questo posto ne è pieno! Adesso basta, finisci! <ride> tu non gli vai <ride> affatto a genio. Stammi a sentire, non abbiamo intenzione di farti del male, d'accordo? Ma dobbiamo recuperare quel frammento, perciò... ti dispiacerebbe farci passare? Kawakai! <ride>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 Per quale ragione hanno iniziato a fissarci così? Non sono certo di volerla conoscere. Guarda, guarda, guarda! Ma che succede? Non riesco. Non riesco a liberarci. Ci serve aiuto. Okiee! Okay. Okay. Non idea di cosa tu stia facendo. Però sei davvero carino. Diventiamo amici. Kawakai! Kawakai! Kawakai? Oh! Oh! È energia alfa. Tu sai usare l'energia alfa. Kawakai! Kawakai! Kawakai! Sì, anch'io adoro l'energia alfa, sai. Però adesso devo ritrovare i miei amici. Kawakai? Un tipo molto alto, con un gigantesco pugno fatto di cristallo, così. E un altro che è piccolo come me. Tu sai dove si trovano? kai? Okay! Uh?